Dai, si capiamo niente dai parti Madonna no, Bemme di questa partita Pro Siamo oh, due persone guarda, guarda i miei movimenti Guarda i miei movimenti sì, dai. Madonna proprio scatti <ride> Proprio la fluidità di questo gli del PS Oh oh Fermi tutti Madonna Che cazzo ho fatto No eh! oh! fatto <ride>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 il mio che mi mangio ma come si chiama? io me ne vado di in... più ma sei troppo forte male. no no! gol lo ho fatto un'altra vita l'altra l'ha piaciuto ma per ma no! Oh facile! troppo facile! <ride> che cazzo <che> sei... <ride> yeah, sì, di gol! si è proprio squirt ci ammettiamo guarda spettinato dove? Devo dire che... DO QUIE Guardate il, lo scatto ragazzi, guardiamolo Che cazzo hai fatto? Che cazzo? Come si roda? No, Le... no! Faremo spasti Eh, <ride> faremo DO QUIE! Madonna di sponda! Di, di sponda! Esultiamo! <ride> di sponda! Muovi! Come? No! fammi passare merdina Luca! Oh, guarda guarda guarda vi sto invernando con la lava ma che come sta chiesto muovendo? Ah, ma che cazzo no. bestia ma che cazzo vediamo se mi faccio lo gol come scemo madonna no è bloccato aspetta <ride> <ride> me ne fotte una minchia me ne fotte una minchia SUKA so, recupero <ride> 3 a 2 mannaggia! Okay, annacca eh non c'ha fai i finti i fini i Guarda. di fini i fini i fini i fini i fini i fini dove fini i fini i dove no fini i Dove? i fini No fini Ah, Vabbè, sui so, chiedi in Bruno, sui so, chiedi in Bruno Ma <ride> che cazzo faccio? L'ho qui eh! Nooo, che spacchio fai? <ride> non sai ci muovere <ride> Suga, <ride> 5 a 2 Bellissima, sei troppo forte VINCE! VINCE! <ride> Addio! Addio!